Diretta avviata, solida comunicazione di avvio della live. Ed eccoci qui. Allora, nella... Nella scorsa, nella scorsa diretta abbiamo incontrato le eh, grandezze radiometriche, cioè quelle eh, informazioni eh, matematicamente calcolate che ci consentono di studiare eh, come si propagano le informazioni trasportate dalla luce. Ancora un po' di mal di cuore dall'influenza della scorsa settimana che non mi ha consentito di fare eh, i video, però ce la faremo. Um, oggi invece andremo a uh, conoscere uh, un'ulteriore uh, uh, informazione che è uh, molto importante che sono appunto i sensori uh, multispettrali e le piattaforme di telerriamento in particolare i uh, sensori uh, multispettrali uh, si uh, suddividono in due uh, macro, uh, macro categorie i sensori attivi e quelli uh, passivi Abbiamo uh, capito in precedenza che uh, l'energia uh, radiante può essere uh, riflessa, trasmessa o assorbita, ma la domanda che dobbiamo porci è, uh, è sempre il sole a uh, essere praticamente sorgente di, del flusso di energia radiante? La risposta è no. Uh, infatti abbiamo che nei uh, sensori uh, attivi uh, essi sono sia uh, dei trasmettitori che dei ricevitori, quindi... Eh, essi hanno, hanno la possibilità di eh, emettere un, un certo flusso di energia eh, radiante e, e anche di eh, leggere quel flusso di energia radiante. Questi tipi di sensori sono tipicamente usati, ad esempio, nelle piattaforme SAR, eh, Synthetic Aperture Radar, che lavorano, nel, ad esempio, nelle, nelle, nelle, nel microonde, eh, oppure dai LIDAR, eh, Laser Imaging Detection and Ranging, che operano tra l'ultravioletto e l'infrarosso vicino. Questi tipi di sensori, come ho detto, illuminano il, il bersaglio e uh, questo fa sì che siano utilizzabili anche di notte, uh, quindi non soltanto uh, di giorno. E per la, per la particolare... <coughs> per la particolare tipologia di um, tecnologia che uh, utilizzano per le particolari insomma, um, uh, bande che sfruttano, uh, riescono anche a uh, superare le coperture nuvolose, quindi a uh, guardare il, il loro uh, bersaglio anche nel caso in cui ci sia una copertura nuvolosa, come ad esempio questo è il caso dei, uh, dei SAR. Uh, di contro abbiamo poi che uh, i uh, sensori uh, passivi, Uh, se non hanno una fonte di illuminazione esterna che illumina appunto il bersaglio non sono in grado di vedere cosa uh, stanno uh, inquadrando e uh, in più uh, per quanto riguarda uh, i sensori passivi RGB quindi uh, che vedono uh, nella, mh, nella, nella, nella, nel, nel visual praticamente, nell'RGB, nel uh, se c'è una copertura uh, nuvolosa non possono uh, vedere uh, la superficie terrestre però ci sono dei sensori passivi come, eh, che hanno, ad esempio, la possibilità di analizzare eh, l'immagine nelle short wave infrared, ad esempio, che hanno, in questo caso, la possibilità comunque di, di andare oltre le, le nuvole. E ehm, questo è ciò che riguarda l'aspetto eh, della dis distinzione tra sensori attivi e passivi. Per quanto riguarda eh, invece le, i tipi di piattaforme di telerilamento, beh, queste essenzialmente ricadono in tre eh, categorie, abbiamo le piattaforme terrestri, aeree e satellitari. Le piattaforme terrestri sono quelle che ad esempio si possono montare su, uh, su un tripode o su un uh, veicolo, e, però di recente ce ne sono in commercio anche alcune che sono indossabili o uh, anche um, trasportabili eh, a mano, impugnabili. Quelle aeree sono tipicamente quelle che possono essere montate su un aeromobile, che può essere sì l'aereo eh, in sé, ma anche un elicottero, un drone, un pallone aerostatico o una mongolfiera. E poi ci sono le piattaforme satellitari, che sono quelle che spediamo nello, nello spazio. Come possiamo vedere, il panorama è abbastanza eh, variegato e eh, insomma, in base alle esigenze ce la può di scegliere la piattaforma di televigamento che più eh, si addice alle nostre necessità. Un'altra informazione molto eh, importante che dobbiamo conoscere è il concetto di orbita. <coughs> ecco, se noi consideriamo eh, il satellite per eccellenza della, nostro, della nostra Terra, che è la Luna, questa eh, ruota intorno alla Terra quindi orbita intorno alla Terra su un piano orbitale che eh, si discosta da quello eh, equatoriale il piano equatoriale è un piano fittizio che passa per l'equatore terrestre ecco questa orbita eh, lunare eh, si discosta dal piano equatoriale di, un, di eh, circa 23 eh, gradi quindi non giace sul piano equatoriale stesso concetto si può applicare a quelli che sono i satelliti um, artificiali, che uh, possono avere un'orbita equatoriale, polare o quasi polare. L'orbita equatoriale è quella, che giace su, uh, in quella in cui il satellite ha un'orbita che giace sul piano equatoriale, l'orbita polare uh, è, una, è una particolare orbita in cui uh, il piano di orbitazione del satellite ingloba l'asse terrestre, quindi diciamo, il satellite uh, ruota e passa su entrambi uh, i poli, Abbiamo poi l'orbita quasi polare in cui il piano di orbitazione del, del, del satellite è inclinato di un certo angolo rispetto al, all'asse di rotazione eh, terrestre o al piano equatoriale. In particolare, poi quando abbiamo eh, l'orbita eh, quasi polare, a essa si può associare un ulteriore eh, parametro, diciamo così, che è eh, l'essere eh, o meno eliosincrono, che significa nel momento in cui diciamo che un'orbita è eliosincrona. Stiamo dicendo che eh, il satellite di rivisita passa sullo stesso punto eh, quando eh, il Sole eh, ha eh, la stessa intensità, la stessa illuminazione eh, in, in quel punto, quindi diciamo che è in sincronia con eh, la, eh, la, la processione praticamente eh, solare. Questo perché in questo modo, avendo su, sempre sullo stesso punto la stessa eh, illuminazione, la stessa quantità di luce, è possibile poi confrontare Uh, i passaggi uh, tra un giorno all'altro in base a quello che è il periodo di, uh, di, di, di orbitazione della, del satellite. E uh, questo è quel che riguarda l'aspetto legato alle, alle orbite. Come possiamo vedere sono uh, concetti uh, complessi, diciamo, da mettere in pratica, però abbastanza semplici da, uh, da, da comprendere, ma sono comunque molto uh, importanti e uh, fondamentali. Passiamo praticamente all'ultima, ma altrettanto uh, importante, informazione che dobbiamo acquisire per il remote sensing, che è il concetto di risoluzione. <coughs> La uh, risoluzione in effetti è un qualcosa che noi, che abbiamo quasi tutti quanti uno smartphone, uh, in maniera inconsapevole sfruttiamo spesso. Ogni smartphone ha uh, una, uh, una, un insieme di fotocamere che uh, hanno una certa risoluzione definita in megapixel. Maggiori sono i megapixel, maggiore sarà la qualità dell'immagine che andremo a uh, ottenere e, uh, e quindi dei dettagli che andremo a vedere. Lo stesso concetto si può trasportare a pari pari in ambito uh, satellitare, quindi col telearrivamento. Abbiamo in questo caso la risoluzione geometrica, spettrale, radiometrica e temporale. La risoluzione geometrica è proprio lo stesso concetto di risoluzione del, dei megapixel dello smartphone. Maggiore è il pixel, la risoluzione del pixel, meno dettagli avremo all'interno della nostra scena. Minore è la risoluzione maggiori dettagli avremo nella nostra scena e quindi potremo vedere meglio il territorio che stiamo, uh, che stiamo uh, leggendo, che stiamo studiando. La risoluzione spettrale invece è un'informazione tipica dei uh, satelliti multispettrali, poiché uh, ogni satellite può lavorare, uh, ha un sensore che può lavorare su una determinata banda spettrale, questo fa sì che uh, lo stesso punto può essere analizzato leggendolo con più bande uh, spettrali e quindi diciamo avrà... Una, um, una, una risoluzione, quell'immagine, che avrà una risoluzione spettrale che è differente e uh, più bande uh, spettrali possono essere gestite dal sensore del satellite, maggiori saranno le possibilità di analisi dell'area dell stessa. Ad esempio abbiamo satelliti che possono avere uh, solo 4 bande uh, spettrali, altri che ne possono avere 12, come ad esempio i Sentinel-2. Uh, Sentinel Un altro parametro importante è la risoluzione radiometrica. C'è cioè quel minimo di eh, flusso di eh, energia radiante necessario a stimolare il sensore e quindi ad attivarlo. <coughs> Facendo un parallelismo con l'occhio umano, al buio l'occhio umano non vede nulla. Se eh, siamo in una stanza buia, quindi non, vedendo, non possiamo vedere nulla, ma se in quella stessa stanza accendiamo una candela già iniziamo a vedere qualcosa. Se accendiamo proprio la luce, possiamo insomma vedere tutti quelli che sono gli oggetti presenti nella, nella, nella stanza in sé. E quindi questo concetto praticamente è proprio quello che è la risoluzione radiometrica. Il minimo di energia necessaria a far sì che il sensore si attivi, quindi riesca a iniziare a, a lavorare. Ultimo concetto legato alla risoluzione è la risoluzione temporale. Ogni satellite o costellazione di satelliti, in base a quella che è l'orbita che abbiamo visto prima, i concetti di orbita che abbiamo visto prima, ha un, un tempo di rivisitazione dello stesso punto, cioè uh, un tempo in cui in compie diciamo, tutta l'orbita intorno al nostro pianeta. Questo tempo di uh, rivisitazione uh, può uh, essere di, di ore o di giorni e varia molto in base alla tipologia di satellite. Ecco, questi concetti appena espressi, quindi <coughs> risoluzione geometrica, spettrale, radiometrica e temporale, sono dei concetti fondamentali per andare a uh, sfruttare i satelliti e quindi andare a uh, analizzare uh, una, una scena in funzione di quelle che sono le nostre uh, intenzioni di, uh, di, di analisi. Oggi in gola. Non mi ti però ho voluto lo stesso fare un video perché non volevo far passare un'altra settimana, essendo già saltato il video precedente. Le uh, informazioni che vi ho, um, che vi ho um, trasmesso in, uh, questi video, in questi ultimi video uh, sono in parte prese da uh, questo libro che ritengo molto uh, interessante, che è Televigilamento di Nicolò uh, Dainelli e lo ritengo molto interessante e utile per uh, approfondire. Uh, non vi consiglio di utilizzare il software che viene indicato perché è un po' vecchiotto, uh, non so se c'è stata una edizione uh, nuova di questo, di, questo, di questo libro, quindi non so se c'è stato un aggiornamento del software, però io all'epoca quando ho uh, letto 5-6 anni fa questo, questo libro ho mh, giocato per così dire con la parte uh, pratica utilizzando direttamente QGIS quindi la maggior parte degli esercizi che sono riproposti qui dentro sono tranquillamente eh, gestibili con QGIS. C'è una parte teorica che secondo me è molto ben, ben fatta e se volete approfondire eh, ve lo consiglio davvero. Ora vedo che c'è un utente online e se vuoi fare qualche domanda puoi utilizzare la chat presente lì su Twitch. Beh, perdonatevi ancora per la voce, ma sono ancora in ripresa dall'influenza dall della scorsa settimana. beh Dunque, il video direi che, insomma, questa diretta direi che può terminare qui. Eh, C'è il canale Telegram in cui verranno rilasciate un po' di informazioni ed è appunto Caffegis. E vi saluto e ci vediamo alla prossima sperando di avere una voce un po' più decente. Ciao ciao!